No, lascia scorrere mette il cross dentro colpo di testa Schelia ha pareggiato Napoli Schelia passaggio illuminante per Tielinski Qua scheda che passa dal gol all'assist Lobotca si inserisce, lo botca lo scarico, Paraschelia, il dribbling col mancino per il 3-0 e per la prima doppietta in serie A. Arriva Ivana Axelia, trova il gol del 2-1. Kobara che se ne va dall'altra parte, provano a inseguire velocissimo. Kobara arriva in aria, calcia col sinistro. Ed ecco il del Napoli per la terza volta. Kvaroschedia. Lozano prova a partire. Vede Simeone. Palla di ritorno, la corsa di Quarascheglia. Quarascheglia corre per chiuderla davanti a Radu, la poggia per Lozzano. 3 1 Napoli e finisce qui. L'assist di Quarascheglia per la rete di Ciucchi Lozzano. Quarascheglia per Osimen, passa il pallone, da Terzo assist in campionato per Fichac Faraxelia. Di Lorenzo. Vede l'inserimento del Georgiano. Barba Lastelia. Hesitation e poi assist sul piatto di Osimen. straordinario, così come straordinario, è il destro che fulmina consigli, un giocatore spaziale, Kvija Kvalad Kenya!